Scaricheremo um, Geometry Dash Sub 0 perché Geometry Dash normale non me lo fa installare. E quindi, bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono KSKS0608. Sono col telefono, per questo mi vedete, eh, non mi vedete con la cosa normale oggi. Quindi, giocheremo a Geometry Dash Sub 0, un gioco che ha 10 minuti di download. Allora, vediamo un po' di cose la geometria Dash è tornata con una nuova avventura Jump in, Jumping, preparatevi Si preparano per una sfida reale Questo non sarà facile Caratteristiche sul gioco. Eeeh, basato sul ritmo? Ah, boh Allora Io direi di mettere il personaggino Così Perfetto ragazzi, ci siamo Presto start. No. Bellissimo. Ciao raga Ce lo possiamo fare raga. Come no. È impossibile! Ma buono raga. Raga siamo arrivati al 12%, tantissimo! Ok, ragazzi. Non l'ho capito. Meno male che è il primo, va? Amico! Ci mancavi solo tu, mio caro amico! Eh? no raga, non l'ho capito raga impossibile oh mio dio no non ci posso credere se che vi rendete conto a tempo 89 Scusate ragazzi se non vedete niente, però, cioè se non mi vedete, alleluia, dai, no. Raga, devo uscire a mettere il segnalino. Sì. Non ci credo. C'ho fatta? No. No. Hai dato da capire. Ah, ok. No! Ma è impossibile, raga. no raga no raga pazzesco raga pazzesco no basta dai bro ma quanto dura ne volevi non mi trovi mi trovi, siamo unito Oh mio Dio Crazy Boy Raga, questo è pazzo Bene! Oh. C'era da otto minuti per fare un livello del genere! C'era da otto minuti! Otto! Dyson ho migliorato forse almeno al 5 cioè almeno al 15 in questo video raga no oh. Credo, raga, raga, non ci posso credere. Comunque, per oggi finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nella seconda puntata. Mi raccomando, seguitemi, mettete like e seguitemi anche su Twitch. Mi raccomando, ciao, raga.